No, voglio dire, intanto partiamo dal fatto che chiunque sta qui, che sia cittadino, amministratore, rappresentante di partito, di associazionismo, del sindacato, ci sta per fare una discussione che consenta di migliorare il quadro che abbiamo. Perché credo che nessuno, neanche come dire, chi deve difendere se stesso e quello che ha fatto, possa pensare che il quadro che abbiamo sia soddisfacente, quindi lo stare meglio credo è il punto di partenza che ci accomuna tutti, tutti vogliamo questo e abbiamo messo in piedi di, come partito, io lo ringrazio di PD e lo invito come dire, a farne altre, non solo qui dove indubbiamente c'è una sensibilità in più dovuta alla convivenza fra città e fabbrica, ma anche nelle altre zone della città perché questa tematica è una tematica fondamentale oggi della sensibilità dei cittadini e deve diventare tematica fondamentale anche nella sensibilità delle amministrazioni e non sempre questo c'è e c'è stato, quindi su questo naturalmente sono il primo a fare come dire, un atto di valutazione eh, di insufficienza. La seconda questione è che noi abbiamo fatto appunto un'assemblea senza rete, vera, nella quale si sono ascoltate critiche anche molto severi eh, e questo naturalmente è un fatto che sta dentro il meccanismo della democrazia e la sfiducia nelle istituzioni che oggi è un dato di fatto, nella politica e quindi conseguentemente nelle istituzioni che eh, ne sono una rappresentanza di governo è un dato con il quale la politica deve fare i conti non per demonizzare chi lo afferma, ma per appunto guardarsi dentro e capire come fare per recuperare questo elemento di fiducia, di rapporto con i cittadini. Però, ecco, quando discutiamo di questioni complesse come queste dobbiamo comunque cercare almeno di avere un punto di partenza uguale, sul quale poi possiamo innestare opinioni diverse. E quindi da questo punto di vista io credo che la valutazione dei dati, come diceva il senatore Rossi, fino a prova contraria, perché naturalmente sappiamo anche che il mondo scientifico non è un monolite e che la scienza va avanti anche per errori e che quindi il metodo scientifico è proprio quel, prove che poi confermano oppure dimostrano l'errore e quindi Galileo ci ha insegnato questa mm. storia e ancora oggi è valida a distanza di 600 anni che eh, però il mondo scientifico dicevo non è un monolite e quindi possono venire anche altri dati, altre valutazioni ma oggi noi dobbiamo fare i conti con quello che abbiamo che vengono da istituzioni che comunque hanno un riconoscimento pubblico e quindi per certi versi li giudico comunque più credibili rispetto al soggetto esclusivamente privato. Che riguardano in questo settore le ARPA regionali, l'ISPRA che è il settore scientifico del Ministero dell'Ambiente, nel settore della sanità appunto l'istituto Superiore di Sanità e l'università che sta dentro queste dinamiche da tutte e due le parti. Quindi dico partiamo intanto da quello e poi discutiamo su questo. E qui vengo subito un po' perché me lo tolgo così subito di mezzo a questo famoso elemento dello studio sentieri, che è comunque è stato ripreso, per dire come appunto il messaggio veicolato da una persona che non sa neanche leggere quello che è scritto ma che poi fa notizia soltanto per il ruolo che ricopre di rappresentante della politica e che attraverso queste appunto diciamo, suscita la sfiducia secondo me dei cittadini poi si diffonde al di là se si vero o no allora io leggo quello che sta scritto, eh? quello che hanno scritto loro, non quello che dico io allora, intanto queste cose lo sapete? 95-2002 quindi è un periodo limitato, fra l'altro sette anni scientificamente per i dati di mortalità sono un periodo troppo breve e comunque giustamente diciamo per certi versi eh, queste cose vanno accolte, valutate e poi come diceva anche Lamberto vanno anche contestate metodologicamente o sui risultati comunque qui che cosa dice riguardo a Terni Papigno che è il sito esaminato dice fra le cause di morte dalle quali vi è a priori un'evidenza sufficiente o limitata di associazione con le fonti di esposizione ambientali presenti in questo SIN, questo sito di interesse nazionale, non si evidenziano eccessi di mortalità per le cause di morte mostrate per la tabella 2, cause di morte che ne restano, malattie tumorali in generale, comprese quelle dell'apparato polmonare. <coughs> si evidenziano invece difetti per le malattie respiratorie acute. Quello che diceva il professor Dizziale, noi sappiamo, poi ha ripetuto il senatore Rossi, che nella nostra città c'è un eccesso, un eccesso anche rilevante, di malattie cronopneumoniche acute e croniche. Per le cause elencate in tabella 3, che sono le cause che attengono alle malformazioni genetiche indotte da inquinanti non sono presenti eccessi o difetti questo dice, però come dire l'informazione che ha dato un certo signore appunto rappresentante di un partito politico in una regione è stato che a si motiva di tumori di tumori non di problemi malattie respiratorie a causa dell'inquinamento del sito di Papigno poi dice, suggerisce la conduzione di uno studio di corte lo studio di morte è quello che prende in esame un gruppo specifico di soggetti e li segue per molti anni per verificarne poi morbidità, mortalità e tutte quante insomma, le cose che accadono per descrivere il profilo di mortalità degli addetti all'impianto siderurgico quindi dice restringiamo questa roba a una popolazione delimitata e definita su quale, sulla quale è possibile che gli elementi di incidenza Diciamo così, ambientale abbiano un risultato più rilevante perché sono più esposti e vediamo se in questa classe di soggetti limitati, non su tutta la popolazione, c'è un elemento diciamo così, che ci induce a ritenere che quella esposizione generi, oltre alle problemi legate alle malattie polmonari e pudeocroniche, anche elementi di altro tipo, cioè quelle delle malattie neoplastiche, cardiovascolari, eccetera, eccetera o anche quella del malformazione. Questo dato, chi ha letto tutto lo studio ha visto che è replicato in molti dei siti che sono stati presi in esame, alcuni sono oggi chiusi, questo San Giovanni, faccio l'esempio, non è più un sito industriale, quindi lì non si può fare, altri come terri sono attivi e di fatto questo controllo sugli inquinanti e nella valutazione su popolazioni definite è una raccomandazione che si fa a meno che, come per Trieste, per Livorno, per Brescia, eccetera, non sia stata già dimostrata da questo studio un'associazione precisa. Che Ci sono siti di interesse nazionali industriali, chimiche, siderurgiche, di altro tipo, testrelle, per esempio, sessuoro, cementizie, nelle quali l'associazione fra inquinanti e un aumento delle malattie neoplastiche almeno secondo questo studio che dicevo comunque ha già diversi contestatori, è dimostrato. Quindi intanto credo che questo è un elemento giusto di chiarezza fare per rassicurare almeno quelli che ci ascoltano e quelli a cui loro possono arrivare dicendo, leggendo integralmente il testo dello studio stesso. Ora, io dicevo insomma... Noi partiamo da una situazione che certo non è brillante, ma non è neanche catastrofica come credo qualcuno la dipinge, quindi dobbiamo essere onesti e vedere le cose come sono perché solo così riusciamo poi a produrre gli atti che dobbiamo fare. Io parto in questo da quello che, lo diceva Lamberto, insomma, è quella che è l'associazione in Italia che il, si è messa nelle condizioni di determinare una valutazione partendo da quei dati che diceva eh, prima Adriano Rossi vale a dire rilasciati dalle ARPA regionali e anche qui voglio dire sia dal punto di vista epidemiologico e ambientale che dal punto di vista dei dati ARPA noi siamo il territorio italiano che ha più storia, vale a dire da altre parti, lo diceva prima anche il segretario e l'ingegnere Rossi, queste cose qui le hanno iniziato a fare adesso, noi siamo 32 anni che facciamo questo lavoro, quindi abbiamo un quadro che non ha paragoni nel paese e questo ci consente anche di misurare, diciamo così, i miglioramenti o i ritardi che ci sono. Allora, la graduatoria di ecosistema urbano 2012 vede termini al ventinovesimo posto sui 107 capoluoghi di provincia del Paese. In alcuni punti, cosa ne lì, su sono diversi diciamo, indici, su alcune cose stiamo messi meglio, su altre stiamo messi peggio, più o meno quella è la media, tra le città industriali solo Genova sta meglio di noi e fra le città delle nostre dimensioni prendendo il parametro che usa Lanci, 60 150 mila abitanti noi siamo al tredicesimo posto su 48 città diciamo così vale quindi siamo in una posizione come dire dignitosa ma dovremmo assolutamente migliorare perché il professor Ziravelli ci ha ripetuto che le cose vanno meglio ma non come un impegno adeguato da parte di tutti in primo luogo delle amministrazioni dovrebbero consentire e allora io cerco un po' qui di dare come dire, un quadro un po' su quello che stiamo cercando di fare in un periodo, in una stagione che voi tutti sapete è drammatico per le finanze locali quindi come dire, capacità di investimenti estremamente ridotti difficoltà anche di programmazione, noi siamo a metà maggio, nessun comune in questo paese ha potuto iniziare a pensare al bilancio perché ci mancano i dati fondamentali dei trasferimenti statali come è stato l'anno scorso, come è stato l'anno prima e quindi viviamo in una situazione di perenne precarietà. Io naturalmente salterò la questione acciaieria e industria perché mi sembra sia stato l'argomento approfondito di questa sera e quindi lì non dirò niente cercherò di dire qualcosa in più invece sulle altre questioni partendo dal fatto appunto che noi abbiamo questi quattro blocchi più ci metto anche la questione dei rifiuti come diceva prima quella signora che oggi non abbiamo diciamo, discusso ma che sta dentro le questioni ambientali che sono traffico scaldamento eh, termovalorizzatori o inceneritori industria e rifiuti. vediamo prima di tutto il discorso traffico sapendo che partiamo da due dati che diceva il professor Brizarelli e che ha ripetuto anche un altro degli intervenuti noi siamo come città come indice di motorizzazione siamo al diciottesimo posto ma come indice di vecchiaia del nostro parco automobilistico siamo al secondo posto in Italia il che vuol dire che non solo abbiamo troppe auto per abitante e le usiamo non le teniamo parcheggiate ma anche che quelle che noi usiamo inquinano molto di più delle, della media delle altre città ecco allora lì noi che cosa abbiamo provato e stiamo provando a fare diceva attraverso con le difficoltà che appunto non voglio negare. Prima di tutto cercare di ridurre il traffico pesante, perché noi abbiamo al traffico cittadino, si somma, per essere città industriale, il traffico pesante e questo quartiere ne viene anche le conseguenze. Quindi due sono le cose che stiamo cercando di fare. La prima riguarda la piattaforma logistica che si sta costruendo in località a Maratta, diciamo, a confine con Narni, In pratica è un terreno, diciamo, che è posto a cavallo fra i due comuni. Chi passa per la Marattana lo vede recintato eh, sulla destra, andando verso Narni, La piattaforma logistica delle tre previste in Umbria, la nostra è l'unica che è partita, e, eh, diciamo, è uno strumento importante perché consente una distribuzione delle merci che limita di molto, appunto, il passaggio del traffico pesante all'interno della città. tra l'altro, noi lì abbiamo anche dato indicazioni incentivanti affinché la distribuzione da lì a dentro la città possa avvenire con veicoli elettrici, eh, in modo da consentire, per esempio, l'accesso al di fuori degli orari abbiamo dato al mondo del commercio per lo scarico delle merci, dicendo che chi usa quei veicoli e non usa quelli a benzina o diesel o anche a metano può avere un arco radio molto più esteso e quindi può essere una cosa vantaggiosa diciamo, per chi la usa. La seconda questione riguarda la viabilità, ci sono stati errori, lo diceva prima Stefano, responsabilità nostra, dei nostri uffici, nel non aver eh, progettato per tempo la bretella, ma stiamo cercando con ANAS eh, e anche con l'AST, che purtroppo in questo momento non trovi neanche chi è in grado di assumere decisioni di rilievo che comportano investimenti importanti, proprio di vedere di recuperare attraverso un altro tracciato, che Stefano conosce, ma insomma ne abbiamo parlato un po' con la circoscrizione, eh, il discorso di evitare il passaggio del traffico pesante o qui oppure insomma, per via che appunto come diceva lui è stato oggetto anche di interrogazioni come se noi facessimo volare insomma i in terra. Eh, e quindi stiamo lavorando e discutendo, avendo presente, anche qui lo dovete sapere, che Anas nel 2011 e nel 2012, Anas Umbria, ma tutte le Anas regionali, hanno avuto come dotazione economica 0 euro e i soldi che hanno, quei pochi con cui sistemano stemono a pezzetti il manto stradale dell'E45, sono dovuti al fatto che avendo esaurito tutti quanti la dotazione, Anas Umbria può... Beneficiare dei residui che altre regioni non hanno utilizzato, ma sono poche centinaia di migliaia di euro che non coprono assolutamente i costi di opere di quel tipo, ma servono soltanto a fare un po' di manutenzione. Terza questione: abbiamo diciamo, dato il via ai lavori a Singiozzo perché paghiamo con ritardi della Maratta Gabelletta che è un'arteria che noi teniamo vitale perché sposta, diciamo così, dal centro cittadino eh, una mole di traffico la più grande, dopo quella appunto che proviene da questa zona della città di residenti nella parte che si è sviluppata di più dal, tipo, dal, dal punto di vista residenziale della città verso la zona, diciamo, commerciale, industriale, artigianale della città evitando il passaggio per Ponte Le Cave e tutte quante le cose che ognuno di voi conosce. Quell'arteria, noi speravamo di completarla entro quest'anno, probabilmente ce la faremo entro l'anno prossimo, a meno che con le risorse che adesso lo Stato diciamo così, ci concede per i pagamenti, sono il 60% di quello che abbiamo richiesto, ma comunque insomma siamo discretamente soddisfatti, non riusciamo ad accelerare la realizzazione e quindi a completarla in tempi più brevi rispetto alla previsione. Secondo noi quello sarà un elemento importante per quello che riguarda il discorso della viabilità in certe zone. Ulteriormente continuiamo, come ha fatto la vecchia amministrazione, il discorso delle rotonde perché la rotonda a posto del semaforo riduce l'inquinamento in quella zona del 20% dal punto di vista dei fumi provenienti dagli autoveicoli e quindi, come avete visto, ne abbiamo inaugurate due, adesso stiamo completando la terza lì in via Puglio Tentato che è uno dei nodi del traffico cittadino che sta dentro al progetto eh, piano integrato territoriale. Quarta cosa, cerchiamo di rivalorizzare il trasporto merci attraverso un accordo con FS Cargo e attraverso il rifacimento integrale della stazione. Eh, C'è un progetto che il Ministero ci ha approvato, abbiamo fatto l'accordo con Ferrovie dello Stato, eh, dobbiamo firmare un ulteriore protocollo che stiamo, si può dire, alla fine, entro questo mese. Lo facciamo e poi partiranno, intanto, i lavori per il parcheggio nella zona, nella ex zona merci della stazione. Poi tutto quanto il discorso qualcuno di voi aveva sentito, parcheggio in via Divi con passerella, eh, ciclo pedonale che scarica sulla stazione, sono 2.000 pendolari giornalieri che non dovranno più entrare con la propria macchina dentro la città, tra l'altro risolveremo finalmente il problema dell'accesso dei disabili ai binari che oggi devono attraversare con la carrozzina, mentre invece noi, tramite l'ascensore e il passaggio pedonale, cercheremo di dargli queste condizioni di sicurezza eh, maggiore rispetto ad adesso eh, e quello ci consentirà, con il rifacimento della stazione, 4 milioni e mezzo di euro che mette 100 stazioni, eh, di rivalorizzare appunto sia il traffico passeggeri che il traffico merci sia l'attestamento. Insieme a quel parcheggio giù, si può dire, abbiamo completato... Negli anni, gli altri tre parcheggi d'attestamento al centro cittadini. noi oggi abbiamo 2000 posti auto a una distanza massima di 50 metri diciamo da una delle piazze o delle vie del centro parcheggio San Francesco parcheggio di Arcomanni parcheggio coperto di Corso del Popolo ecco i primi due sono discretamente usati il terzo ancora non è usato i cittadini ternani preferiscono prendersi la multa mettendo la macchina fuori posto nella zona, lì intorno a Piazza Ridolfi e costo del Popolo, piuttosto che spendere un euro, che abbiamo le tariffe più basse d'Italia, solo Messina ce l'ha meno di noi, in parcheggio coperto e custodito a 50 metri dall'edificio del comune. Però questo qui è un ulteriore elemento e quando completeremo i 700 più 300 gli altri 1000 nella zona della stazione avevo 3.000 posti auto a disposizione per l'accesso al centro senza venirci con le macchine la seconda questione riguarda quello che noi abbiamo chiamato la mobilità dolce che significa attivare la metropolitana di superficie tra cesi e la stazione che manca ancora di alcune questioni che riguardano finanziamenti regionali e collaudi Speriamo entro la fine della legislatura di poterla attivare. Valorizzare, come diceva qualcuno qui, la bicicletta, lo abbiamo fatto mettendo 14 postazioni di bike sharing, con quelle biciclette che avete visto, abbiamo chiamato Valentina. Eh, abbiamo circa 750 abbonamenti in questi primi tre mesi perché è partire il 14 febbraio. È un buon risultato, ma io credo che si dovrebbe e si può fare di più perché il centro cittadino a termine è percorribilissimo, appunto con la bici senza problemi. Anche questo ci dice che poi la riapertura della ZTL, come alcuni consiglieri legittimamente chiedono, ci sembra veramente inutile. Terza questione: abbiamo dato un contributo per una somma totale di 50.000 euro per chi acquista bici elettriche, sono 200 euro al soggetto e, e devo dire che l'abbiamo esauriti, quindi vuol dire che anche questo strumento mano a mano prenderà sempre più forma per poter essere usato. Abbiamo limiti e ritardi nelle piste ciclabili, in città abbiamo 19 km e mezzo di piste ciclabili, sono scollegate fra loro, sono a pezzi, quindi uno ne fa pezzo poi si trova in mezzo alla strada trafficata e non può concludere il faggitto normalmente la casa sua verso il centro diciamo, o l'altra zona dove deve andare. Noi non siamo in grado di finanziare con risorse proprie questi lavori, una finirà, quella che collega Cospea tutta quanta la zona di San Valentino Le Grazie, perché abbiamo chiesto nell'ambito di Cospea 2 di utilizzare una parte dei fondi per finire quella vista ciclabile e quindi lì si potrà andare per dire, da Ponta a appunto fino quasi all'ospedale eh, però sarà l'unica, diciamo così, che riusciremo a completare eh, mentre tutte quante le altre devono essere collegate se non riusciamo a ottenere un finanziamento regionale o europeo a cui abbiamo chiesto da una parte e partecipato dall'altra dovrà essere rimandato sicuramente alla successiva legislatura. Questo è un po' il quadro traffico, mobilità che mi sento di aver fatto. Seconda questione, sarò più breve qui, riscaldamento e consumi. Diciamo. Lì noi abbiamo agito attraverso tre diciamo, cose. Primo, il nuovo regolamento edilizio. Il no, nuovo regolamento edilizio prevede dei benefici di ampliamento dei permessi diciamo, di costruire, la, la quantità residenziale che si può costruire è maggiore se tu hai degli impianti che sono autosufficienti. Quindi, se uno usa eh, materiali e tecniche di costruzione che provano, provano efficienza e risparmio energetico e hai appunto, impianti tipo quello, come ha fatto Bezzarelli da solo che sono diciamo, idonei per eh, riscaldare, arieggiare eh, tutto quello che serve insomma il tuo edificio ottieni un beneficio del 25% in più di costruito e quindi credo che sia una cosa, infatti gli edifici in classe A a Terni adesso sono gli unici che sono in costruzione perché gli altri, chiamiamoli così, normali non hanno più convenienza economica e quindi non vengono infatti noi stiamo stimolandolo attraverso questo premio il secondo è il contributo per la trasformazione degli impianti di riscaldamento anche qui vecchi impianti a gasolio a cherosene noi per trasformazione anche qui in impianti invece ecocompatibili e diciamo, a rendimento energetico alto diamo il contributo e anche lì il bando che abbiamo fatto anche lì c'erano 50.000 mila euro l'abbiamo esaurito e stiamo vedendo se riusciamo a trovare le risorse per finanziare un secondo un secondo terza questione il discorso teleriscaldamento che qui è stato accennato all'ingegner Rossi noi abbiamo un impianto diciamo presente da anni ma mai attivato lo sapete che prende i fumi della cacchideria al calore e li dovrebbe portare tutta quanta la zona Toscano e il quartiere eh, di Pogoborio ma anche il quartiere Sant'Agnese eh, e non siamo mai riusciti a metterlo in funzione noi abbiamo fatto fare un ulteriore studio tecnico e ehm, così come è fatto oggi non funziona bisogna spenderci un milione di euro in più che bisogna allungare diciamo, la tubazione, ma fare dei correttivi per poterlo mettere in funzione. Quindi eh, vediamo, anche lì abbiamo richiesto finanziamenti per poterlo fare, mentre quello che diceva Adriano dell'utilizzo di altre fonti energetiche, quali i o le centrali, mentre stiamo lavorando sul rifacimento della centrale Edison del polo chimico, se li riusciremo a diciamo, vincere questa resistenza di Basel e reindustrializzare eh, e quindi lì ci sarà una centrale che sarà a ciclo combinato insomma con quindi acqua, eh, vapore, riscaldamento e eh, refrigerazione mh, e quindi potremo teleriscaldare i quartieri di intorno per quello che riguarda invece il termorizzatore di aria extermia o di prenderla se verrà e quando verrà rimesso in funzione c'è un problema di distanza dalle residenze quindi il costo dell'opera dal punto di vista proprio strutturale cioè scavare, fare i tubi e tutto quanto rischia per quello che ci hanno detto alcuni studi preliminari di vanificare qualsiasi elemento di convenienza al riguardo affronto brevemente la questione proprio perché mi mi è stato detto dei termovalorizzatori e chiudo con la questione dei fini. Termovalorizzatori eh, Terniena eh, ha ripreso il funzionamento circa tre mesi fa, è monitorato costantemente, ha un'autorizzazione fino al 2016 e le autorizzazioni, così come le leggi, vengono rispettate. Abbiamo avuto l'esperienza che tutti avete visto del sindaco di Parma che legittimamente le ha provate tutte, bisogna dire che le ha approvate tutte, quindi non gli è va, come di, messo in carico niente di negativo per cercare di non far completare il termovalorizzatore che era in costruzione. Ha dovuto questa settimana firmare un protocollo di testa nella quale ha messo la sua firma sull'autorizzazione alla, rimessa eh, diciamo, in funzione di quella, di quella struttura perché eh, le leggi sono queste e eh, tanto più chi rappresenta le istituzioni le fanno rispettare l'altro, l'ex printer, se la nuova proprietà che ha firmato un atto, eh, quello sappiamo noi un preliminare di acquisto, l'acquisterà, la, farà il revamping, cioè cambierà radicalmente il funzionamento perché non funzionava adeguatamente quindi produceva, non produceva calore non bruciava bene cioè, eccetera eh, avendo un'autorizzazione anche lì fino al 2018 noi potremmo intervenire soltanto se ci eh, fossero come dire sforamenti che APA controllerà perché appunto la centralina è, stata, è situata lì e sarà riattivata come ci ha detto il genio Rossi dei limiti, in quel caso lì il sindaco può fare un'ordinanza, altrimenti non ha strumenti tecnici e giuridici per poterlo fare. Chiudo con brevemente, spero, la questione dei rifiuti. Noi lì abbiamo fatto alcune cose, io le ricordo: riduzione dei rifiuti alla fonte, tre fontanelle, una sta qua per la distribuzione di acqua pubblica a 5 centesimi al litro e mezzo e abbiamo diminuito di 600.000, eh, i conti li abbiamo fatti appunto nell'anno 2012, proprio perché sono venute tutte e tre, diciamo così, a condimento in quest'epoca, 600.000 bottiglie di PET eh, che non sono state usate ma che hanno appunto potuto beneficiare, oltretutto a costi molto minori, di acqua di ottima qualità. Questa di termine è un'acqua che è saggio, sì, questo la ricarica perché certo la tempistica di sostituzione dell'ossigenazione diciamo dell insomma a volte sì hai ragione Paola e altra parte quello dipende un po' dalla società gestrice a cui noi certamente facciamo già la abbiamo messo in atto il discorso del riciclo del tetrapack, eh, che prima invece veniva buttato nel in rifiuto indifferenziale che invece può essere riciclato abbiamo fatto una campagna in tutte quante le scuole e, e, e abbiamo appunto dato gli elementi e, e fatto, oltre a averla fatto in piazza, insomma, abbiamo dato un contributo alle mamme che comprano i pannolini lavabili invece di quelli diciamo, usa e getta eh, di 200 euro al mese per l'uso diciamo, di questi eh, che sono producono meno rifiuti e per ultimo adesso inizieremo a mettere in città, stiamo facendo anche lì una convenzione, delle macchine compattatrici per alluminio, eh, plastica e vetro in modo da ridurre anche lì la mole delle, delle dimensioni dei rifiuti e quindi anche l'ingombro che si provocano quando li portiamo per la differenziata. Ma la cosa più importante che abbiamo fatto credo sia stato contraddire il piano dei rifiuti regionale e stabilire che diversamente da quello che diceva lì la frazione restante che noi vogliamo sia il minimo possibile di indifferenziata non vada bruciata ma si recuperi il massimo possibile ci siamo posti l'obiettivo del 65% oggi siamo al 43% quindi siamo piuttosto bassi ancora anche se in un anno siamo progrediti di 11 punti Uh, entro il 2015 quindi abbiamo altri due anni per poter realizzare questo obiettivo ma vogliamo fare di più nell'area basella si dovrebbe insediare un'azienda che fa recupero e riuso della plastica e nell'area ex inceneritore ASMA che sarà smantellato anche lì eh, è una decisione in parte assunta dal sindaco precedente io l'ho confermato ma non è che è stato in dolore perché l'ASMA ha perso 9 milioni di euro di patrimonio quindi comunque è una perdita netta che logicamente abbiamo dovuto ammortizzare attraverso altri meccanismi finanziari ricapitalizzando l'azienda lì in quell'area dovrebbe venire questo è il nostro progetto proprio una eh, diciamo, zona nella quale ci sarà proprio recupero e riuso di materia prima seconda quindi in questa maniera pensiamo di oltre a dare il lavoro, ma anche di fare un buon servizio per la città. Ecco, insomma, come dire, cose da fare tantissime, limiti ancora molto, criticità ci sono, stiamo cercando di fare. Io credo che non avendo nessuno di noi, io per primo, la verità in tasca. Ecco, occasioni come queste e il contributo che danno i cittadini ci possano aiutare a fare meglio per la nostra città, perché questo è l'intento naturalmente di chiunque assume una responsabilità di governo. io volevo dire una cosa a proposito di rifiuti di differenziata del contaminante dell'acqua non finita la so, prossima volta due caratteri e qualche, due carattere e qualche bicchiere di vetro si fa più l'altra dovrei sapere che cambia il traffico come cambia il traffico se io mi macchina invece di fare quello che si viale via fonderia e arrivare davanti alla stazione Piuttosto faccio di là le cioè passo di là e lascio la macchina in linea d'aria a 200 metri perché la passerella sarà di 200 metri. Come mi cambia il traffico se io lascio la macchina solo i 200 metri di là? Non sarebbe meglio non arrivarci in macchina lì? È un'altra domanda. Se il centro di Terni è piuttosto piccolo, per me è il centro, già la vecchia anagrafe, e arrivo da Pontorevo, e arrivo da Porto, Certo ci devo poter arrivare anche da cospea da con le sci, l'altra domanda è anche lì, il parcheggio che fa la vecchia anagrafe, certo un parcheggio in più è bene, ma anche quello risolve poco il traffico perché io alla vecchia anagrafe ci devo comunque arrivare. Cioè, il problema del traffico è che intorno alle zone intratto eh, però diciamo non è il problema del traffico non sarà mia se io con la macchina vivo a Piazza del Popolo o alla vecchia casa no, il problema è che se giri con la macchina c'è un po' per trovare un parcheggio cioè se io faccio forse del popolo il attestamento non giri la macchina. No, dico che potrei arrivarci Non utilizzare lo No, dicevo che potrei arrivarci